pacco d'Alchemilla, appena arrivato vediamo che cosa mi hanno inviato allora vediamo un po' che cosa mi ha inviato Alchemilla. ah stupendo ragazze allora mi hanno inviato io adoro il loro balsamo colorato per capelli mi è arrivato questo qui che è il Ah, sì, questo che è il castano freddo è profumatissimo, veramente copre i capelli bianchi. Ovviamente mh, per qualche giorno, eh, perché non è una tintura: le tinture sono altre cose e fa dei riflessi stupendi. E poi fa i capelli lisci, lisci, lisci. Poi vediamo, poi mi è arrivato. Ah, quest'altro balsamo sempre castano, però questa volta castano caldo che fa dei riflessi un po' più mh, al sole sono, hanno un po' più di dorato perché sono caldi. Molto bello anche questo, profumatissimo e anche questo non è una tintura, è un balsamo colorato, quindi per qualche giorno al primo shampoo va via, però è stupendo. Poi mi hanno mandato, mi hanno mandato ah, bellissima, questa è la crema colorata. E praticamente è una crema eh, quando la apri bianca però come la metti sulla pelle praticamente prende il colore della tua pelle quindi riesci a coprire pure qualche inestetismo a me piace tantissimo io seppur olivastra io sono un olivastra, però tendentemente chiara, ha cioè tendenza di pelle chiara quindi prendo sempre la 1 perché se prendo la 2 eh, diventa arancione su di me non capisco il motivo ma questa pure è bellissima e poi è leggera anche in estate non dà fastidio poi vediamo, vediamo che altro mi hanno mandato. Ah, che bello! Questo secondo me è un regalo perché io non, non l'ho richiesto. Stupendo! Sì, che bel colore, Giada, dopo lo sbocciamo, lo vediamo. Poi c'è, c'è, c'è. Ah, sì. Poi mi hanno mandato i cristalli liquidi per capelli castani, che pure sono bellissimi, ragazzi, cioè io li adoro tantissimo un profumo e io li metto a fine mh, styling, e... Ravvivano i riflessi davvero, davvero stupendo e poi c'è un profumo di cocco e vaniglia meraviglioso, poi vediamo che altro mi hanno mandato, ah sì mi hanno mandato questi campioncini, praticamente questo è la crema solare, sì, crema solare, ah un fattore di protezione 30 anche se uso 50 ma 30 comunque va bene lo stesso perché la useremo quando saremo un attimo più abbronzatine e poi mi hanno inviato allo ah, shampoo acido per capelli spenti ed opachi ed è ci sta perché in estate ci sta che il capello può diventare un po' opaco a causa della salsedine, del sole del cloro, della piscina dai ci sta ci sta e poi vediamo mi hanno inviato mi hanno ringraziato quanto è bello questo bigliettino cosa c'è scritto mm. gentile cliente chiediamo gentilmente sì certo che farò la recensione assolutamente stupendo davvero stupendo vediamo questo è quello di prima niente più mm. niente altro dai è bellissimo mi piace tanto li adoro questi io li chiamo popcorn patatine sono troppo bellini che ne dite? mi piace?